Ciao a tutti! Oggi prepareremo la bevanda sgonfia pancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono kiwi, mela, zenzero in polvere e acqua. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il kiwi tagliato a pezzetti e la mela. e li tritiamo per un minuto a velocità 7 adesso con l'aiuto della spatola Triniamo sul fondo del boccale la frutta, andiamo a recuperare anche quella nel coperchio. Adesso versiamo l'acqua. e amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4 adesso aggiungiamo lo zenzero in polvere E amalgamiamo per 30 secondi a velocità 3 la nostra bevanda è pronta andiamo a versarla in un bicchiere Bevanda sgonfia pancia, può essere conservata in frigo per due giorni all'interno di una bottiglia o bevuta all'istante. Bevanda sgonfia pancia, grazie e alla prossima ricetta.